Pronti a combattere, comiti qui per vincere, gormiti raggiungibili. Chi vi terrà la Allora c'era il nuovo Lord, Lord Sol, Sol del popolo dei Solark. E poi un nuovo cattivo come ha detto che si chiamava. Um, Lord eccomi. Giada, eccomi! Ecco. Ciao ciao ciao ciao. Ciao, Gianni! Scusa, scusa per il ritardo, scusami. scusami. Eh, che come al solito, sto prendendo un po' di appunti riguardo a tutte le novità che mi hai raccontato. Sono nuova stagione. Ok, e ma. Non voglio dimenticare nulla. Ma sbaglio, o questa? È la nuova linea a scuola! Dei Gormiti! Ah, certo! Hai visto che. Che scrivendo bello. sul diario! Quante cose, guarda che bello! È bellissimo! Allora, aspetta un secondo, prima ti interrogo. Prima ti mm, interrogo, okay. vediamo se. Aspetta. Hai, hai preso appunti davvero su quello che ti ho detto. Sì, ho preso tutti gli appunti. Allora, cosa ho detto nelle scorse puntate? Allora, che c'è un nuovo buono. Sì. Che è Lord Sol. Giusto. è del... del popolo di Solark. Solark, Solark. Così lo ricordiamo anche ai bambini sì. che ci seguono. E, e poi c'è un cattivone, cattivissimissimo. Molto. E Che è Lord Eclos. Giusto. E? e ed, ed, ed, aspetta. Te lo dico io. Eclipsion. Pop... Eclipsion. Che? Brava, Gianni, ho studiato. E poi c'è una nuova energia, una super nuova energia, che è l'energia alfa. Brava, fino a qua. Ah, hai studiato. Ma perché tu hai tutte queste cose super gormitiche? Eh, perché appena sono uscite le ho subito comprate. Ma non è giusto, anch'io le voglio tutte queste cose. Eh, Johnny, ormai le ho comprate tutte Guarda io. Guarda che bello eh, l'astuccio. Eh, sono tutte mie. Te le faccio vedere. Allora, c'è questo astuccio bellissimo. Eh, ma questo è il mio preferito. Prova ad aprirlo. Guarda quante cose ci sono. Vediamo. Wow, la matita, la gomma... Un sacco di colori per disegnare. Basta, sono già geloso. E poi c'è un altro diario, questo, così puoi scegliere quale ti piace questo più. Questo però piace tanto a me. C'è mm. che E eh, vabbè, eh, comunque, guarda qui. Ci sono anche le cartelline, i bellissimi quaderni. Ma perché tu hai tutti questi regali? Guarda un po' i quaderni, guarda quanti ce ne sono. Di tutti wow. i tipi. Così puoi scegliere quello che ti piace di più. Guarda che bello, bambini, guardate. È bellissimo. E anche il quaderno ad anelli. Senti... Ma posso averlo anch'io almeno uno, almeno il diario. Mm. Facciamo una cosa. Mm. Io posso regalarti qualcosina, mm. però scelgo io che cosa. No, dai. Soltanto, soltanto, se tu mi dici qualche altra novità. Allora, io ti dico qualche altra novità se mi scelgo io qualcosa. E arriviamo compromessi. Ok, va bene. Ok, allora, sì, se... sono okay. sei pronta? Sì. Quindi, ehm, io ti consiglio di aprire il diario e prendere appunti su quello che ti sto dicendo. Addirittura, aspetta. Eh, eh sì. Bambini. Bambini ascoltate... Allora, ascol bambini... Ma no, non bambini, tu... No, no, bambini ascoltate bene! Ah, non devi scrivere bambini eh, ascoltate... No, hai detto prendi appunti e mi stavo già preparando... Già, da, da... Allora, bambini ascoltate bene, quello che sto per dirvi è una cosa straordinaria che non si è vista nel film e che ancora non sa nessuno! Ma come fai a sapere tutte queste cose in anticipo? Ti ricordi quanto sono diventato magico? Eh sì, ma non capisco come mai... Sto per dire una cosa... Alfa Carion. Guardiamo bimbi, guardiamo la sua evoluzione dalla prima stagione a quest'ultima. Giada, Giada! Ma che super trasformazione! Ma è cambiato tantissimo, Kerion! È cambiato tantissimo! Allora, parto a spiegarti chi è Alpha Kerion. Ok, aspetta che riapro. Ok. Alpha Kerion ha raggiunto la sua evoluzione alfa grazie all'immensa energia della terra selvaggia. Terra selvaggia. La terra selvaggia. Di conseguenza, anche il suo elemento, il fuoco, è cambiato. Ok? Quindi Kerion ora è il signore del magma. Pensa che i suoi poteri, i suoi attacchi, fondono anche la roccia più resistente al mondo! Ma è fortissimo! È diventato qualcosa di super! Qualcosa di super! Hai scritto? Sì, sì, sì, ho scritto tutto quanto. Brava, brava, brava. Beh, allora, con questa super novità che mi hai detto, puoi sceglierti quello che vuoi. Ok! Non, non tutto, qualcosina, due cose puoi scegliere. Due. Allora, facciamo così, ne scelgo due, va bene? Dentro questa ce ne metterò due no non vale si sì che no. vale va bene allora solo perché la super novità era grandissima te lo concedo ok oh ma Giada ma perché hai una card sulla fronte ce l'hai anche tu come anch'io è per la nuova challenge di oggi una challenge sì? ma se ti batto sempre con le challenge basta no no no P poi, ti poi batterò perde... io oggi tu? Sì, perché è una challenge diversa che tu non hai mai fatto. Sentiamo. Allora, vedi che abbiamo tutte e due delle card attaccate. Sì, non so come, ma sì. <ride> ok, io dovrò farti tre domande mm. per capire il mio personaggio e tu dovrai farmi tre domande per capire il tuo. Ah, ok. okay. Chi indovina per primo, vince. Ah, ah, bello questo gioco. Ok, ok. Inizio io, così uh, cerco di capire un po', okay. po come è fatto il mio. Allora, intanto iniziamo da una, una domanda che... Um, è molto semplice. Um, di che elemento fa parte? Allora, è del popolo dei Ah! È un cattivo. Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene. Ok, adesso tocca a me intanto che ci pensi. Okay. Um, di che elemento è? È del vento. Vento, ok. Eh, adesso tocca a te. Ok, hai baffi? I baffi, eh no, Non è vero, non c'hanno i baffi Darkan. <ride> um, non sprecare le tue domande. è vero. No, non me ne, ne eh, manca una. Esatto, ne hai già sprecata una. Facciamo un diamo indietro nel tempo. Non si può. Uffa. Uh, Passiamo, uh, ok. Um, mm. L'arma, che arma ha il mio Darkan? Uh, è tipo. Un, un, uno scettro oscuro Uno scettro oscuro. Ah. Ho capito! E qui non mi freghi! Ho capito! E tra poco ti darò la mia risposta! No, ok, aspetta! Eh, tocca a me! E eh beh, fammi la stessa, dai! Sì, eh, che arma Ma se te lo dico così, indovini subito! No, io eh, te l'ho detto, quindi tocca a te. Va bene, ha a un arco! Un arco? Eh. Sì! E Orion? Giusto? Sì! Gianni sì. hai sì, visto? Sì, sì, hai sì. visto? Adesso ho iniziato a vincere Vabbè ma è io. semplice tu... quando ho iniziato non ho ma, ma anche se vado da un sasso e gli chiedo se Hai ho... capito? An... sasso? Sì anche i sassi No li. e tu hai sprecato una domanda e hai sbagliato Vabbè tanto ti, io. ti darò la mia risposta È Lord Voidus No non è Lord Voidus Intanto avevo già vinto io Se voi possiamo ma fare un'altra sfida saperlo. Ma volevo Va bene eh. È Omega oh 3. No. come hai fatto a sbagliare era facilissimo tu che sei sempre tutto e mi hai detto che aveva uno scettro scuro e che da dei dark ho pensato subito che fosse Lord Void hai sbagliato facciamo una, cosa. facciamo una cosa visto che tu hai vinto questa preparati perché ti porto per un'altra sfida oh! wow wow ma sei diventato bravissimo con le magie sì sì sì adesso basta chiacchiere Giada è ora di combattere ok la fine collezionabile allora la... vai scegli la, la tua bustina perdente tanto ho vinto prima quindi... prima prima il primo è passato adesso è presente io inizio ad aprire eh. ok vediamo un po' vediamo un po', un po'. tra l'altro bellissime le bustine nuove eh? sì sono stupende allora. e poi anche tutti i gormiti che si trovano pronta io ehm, spero, tutto. spero di vincere Allora inizio? Sì Allora io ho trovato Ultra Icalos Guardate che bello che è e Io ho trovato Non è che sono così contento eh perché anche l'altra volta ho trovato lo stesso. Ti hai trovato? Omega Trooper. Ok. Allora, sulla carta il numero 6. Io ho il numero 5. E... Um, sotto al piede il numero 5. Io ho il numero 1. Ti è andata bene ho questa vinto. volta. Ti è, andata, <ride> ti è andata bene. Ho vinto di nuovo. Ti è andata bene. Adesso sono ben. diventati imbattite. Ti è andata bene. Allora, se vogliamo, allora, intanto io quante ne ho vinte, eh, bambini? Quante sfide ho vinto io? Troppe. Adesso da, è arrivato dal, il più Vedi, la fortuna gira da, e Dal primissimo episodio del Gormiti Show a oggi, quante ne ho vinte? Io, pff, adesso, almeno, è almeno mille. È meglio andare avanti, non sei capace a perdere. No è arrivato il momento della Bacheca, bacheca garmitica. garmitica! Allora Johnny iniziamo con una foto che ci hanno mandato, sì. la foto di Marco e ci ha scritto Ciao Johnny e Giada, sono Marco e ho 5 anni, ecco la mia foto con Orion della Wade 6 in cui imito Johnny perché ho il cappellino al contrario e la maglietta a righe è stato no. molto attento! è vero! <ride> mi piace molto sfidare mia sorella Matilde con i collezionabili e inventare con lei tanti giochi gormitici ma aspetta, hai vinto? perché se hai vinto sei praticamente Johnny, perché io vinco sempre contro Giada non è vero, non sempre, Lo ma molto vengo anch'io No, tutti! Yeah. Non fare l'antipatico. Proseguiamo sì. con il disegno okay. di Edoardo, sì. che ci ha disegnato Koga. Wow. Guarda che bello che è! Che bello, ma l'hai fatto davvero molto molto bene. Poi a pennarello, guarda, lo scotta da quanto hai fatto bene. <ride> Bravo, bravissimo. E adesso Johnny c'è una cosa è bellissima. Vero, quella che mi dicevi prima! C'è una super sorpresa. Guardate sì. un pochino Questa è la previdence dei gormiti che stiamo cercando di imparare. Allora, sei pronto Vincenzo? Musica? Sì! Pronti a combattere, gommiti qui per... Bravissimi! Wow! ce l'hanno wow, fatta apposta per noi, wow che bellissimo, lo riguardo Ma, sto video, aspetta, bellissimo Aspetta Johnny, tu non sai una cosa. cosa, questa qui è una sorpresa che la mamma ha fatto a loro, ah, adesso ti leggo cosa ci ha scritto okay. Ciao ragazzi, i miei figli Gloria e Vincenzo seguono il vostro canale, mi hanno iscritto e vorrebbero partecipare al vostro programma sono buffi e dolcissimi allo stesso tempo, ripetono a casa ed inscenano la puntata appena vista e mi riferiscono che durante la puntata, verso la fine, fate vedere i disegni dei bambini e loro sarebbero felicissimi se noi anche quelli con tanta passione che hanno fatto per voi. Nel file che vi invio c'è un balletto che hanno messo su per voi. Non sanno che vi sto mandando tutto, vorrei farle una sorpresa. Grazie, comunicare ai bambini e con i bambini è una cosa importantissima. Fatelo sempre con amore. Non mi so come un abbraccio. Eh, Gioacchino e Maria Rosaria. Grazie, grazie mille. Grazie cioè, mille. Noi questi messaggi è una cosa ci, ci riempiono davvero il cuore di gioia ed è bellissimo quello, okay. che, quello che riusciamo a trasmettere a voi. E quello e che voi a noi. grazie, grazie mille. Basta, proseguiamo perché sì, se no, ci, ci, ci serve <ride> un ombrello per, per le lacrime. Okay. Intanto, <ride> allora, intanto, aspetta, siamo, siamo contenti di questa sorpresa. E, e niente, continuate a mandarci i vostri disegni. Sì, eh. perché noi li, li facciamo vedere in puntate li mandate a gormitishow.gormiti.com. Ok. Mi raccomando e Johnny è finita la puntata E niente Giada è finita la puntata con qualche lacrimuccia Non ci resta che salutare i nostri amici Sì e bisogna dire di continuare a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di Youtube Iscrivetevi al canale perché ci sono sempre tantissime gormitiche sorprese E mettete tantissimi like Un saluto da Johnny e Giada Ciao, Ciao.